Dai, brindiamo l'esame che ho appena passato Ciao ragazzi, ciao! Com'è andato eh, l'esame? So. Ah, aspetta, lei non c'era, brindiamo ancora Sì Cin cin Salute Prima in due abbiamo sbattuto il bicchiere una volta Poi con una terza persona tre volte e No per... ragazzi, andiamo fare festa senza di me Ciao Aspetta ma se ora brindassimo, quante volte sbatteremo i bicchieri? Proviamo. Ma se fossimo 28, quante volte sbatteremo i bicchieri? Aspetta, ma proviamo a ridurre il problema all'essenza. Cioè, facciamo finta che noi siamo questi puntini. Possiamo rappresentare ogni brindisi con una retta che congiunge due punti. E se fossero messi così? Mm, hai ragione. Dobbiamo supporre che non ce ne siano tre allineati. Quindi possiamo disporre i punti su di una circonferenza e tutti equidistanti, ma solo per semplicità. Quindi ora la domanda è, quante rette passano per questi punti? Esatto. Ma noi non vogliamo sapere solo la risposta per 4 o 5 punti. No, infatti, supponiamo che i punti siano un numero generico n. La nostra domanda è, quante rette passano per n punti? Chiamiamo s con n il numero di rette che passano per n punti. A3 a 3 non allineati. Quasi dimenticavo. Allora possiamo subito dire che s2 è uguale a 1, s3 è uguale a 3, s4 è uguale a 6. La nostra domanda è, quanto vale Sn? Come facciamo? Prova a seguirmi. Proviamo ad aggiungere un punto per volta e vedere che succede. Con due punti S2 è uguale a 1. Se ne aggiungiamo un terzo, per ottenere S3, basta aggiungere due rette ad S2. Analogamente, per ottenere S4, aggiungiamo tre rette ad S3. E per calcolare S5, la strategia è la stessa. Avendo un nuovo punto, dobbiamo sommare 4 rette ad S4. Quindi, se ho n punti e ne aggiungo un altro, per contare le rette mi basta sommare il numero di quelle che già avevo, che è Sn, con tutte quelle che congiungono il nuovo punto con gli altri, che sono n. Quindi s con n più 1 è s con n più n. Sì, otteniamo questa, che si chiama formula per ricorrenza. E ora seguimi un attimo. Abbiamo detto che s2 è uguale a 1, s3 è uguale a s2 più 2. Quindi se sostituisco il valore di s2 nell'espressione ottengo s3 uguale a 1 più 2. Analogamente S4 uguale S3 più 3. Quindi se vado a sostituire il valore di S3 risulta S4 uguale 1 più 2 più 3. Infatti se ci pensi, prima quando abbiamo brindato in 4, la nostra amica ha sbattuto il bicchiere con me, cioè un chin. L'altro amico ha sbattuto il bicchiere con le precedenti due persone, quindi due chin. E infine tu hai sbattuto il bicchiere con tutti noi, quindi altri tre chin. Appunto 1 più 2 più 3. Torna. Bene. Quindi andando avanti così, sostituendo a cascata i valori consecutivi, si ottiene s con n più 1 uguale a 1 più 2 più 3 fino ad n. Chiaro, no? Mi vuoi dire che se n è 100 devo fare 100 somme? Hai ragione. La formula per ricorrenza è un ottimo modo per definire una successione numerica. Ma se si vuole calcolare il termine n più unesimo non c'è scampo, si deve conoscere anche l'ennesimo. Ma poi di nuovo c'è lo stesso problema. Per calcolare questo c'è bisogno di conoscere l'n meno unesimo e così via. Capisco. E nemmeno l'espressione s con n più 1 uguale 1 più 2 più 3 fino ad n va bene, perché più n è grande e più tempo ci vuole a calcolarla. Noi vorremmo la risposta in un colpo solo. Dobbiamo cercare un'espressione per s con n più 1 che non dipende dai termini precedenti della successione, ma solo da n. Cioè vorremmo scrivere s con n più 1 uguale ad f di n, dove f è un'espressione che si calcola in pochi passaggi, indipendentemente da quanto è grande n. Una formula chiusa, insomma. Hai ragione, ci vuole troppo tempo, ci serve un'intuizione. Perché non proviamo così? Sommiamo per esempio i primi sei numeri naturali. Rappresentiamo ogni unità con un quadratino e disponiamo i quadratini in un diagramma in questo modo. 1, più 2, più 3, più 4, più 5, più 6. Ok, e ora? Puoi duplicare questa figura, ribaltare il doppione e poi metterlo aderente all'altro in questo modo. Vedi cosa esce fuori? Un rettangolo! Allora per contare tutti i quadratini basta calcolare 6 per 7... Sì! E 7 viene da 6 più 1. Ma per ottenere il numero dei quadratini di partenza si deve dividere per 2. Che fa 21. Ed è proprio la somma dei numeri da 1 a 6. Ora facciamo la stessa cosa con un numero generico n. 1 più 2 più 3 e così via fino ad n. Il ragionamento è lo stesso. Si clona la figura, si ribalta e si fa combaciare. Ma in questo caso come otteniamo il numero dei quadratini di partenza? Un lato è lungo n. L'altro è lungo n più 1. Quindi i quadratini sono n per n più 1. Non ci rimane che dividere proprio per 2, come prima. n per n più 1 fratto 2. Non è difficile convincersi che n per n più 1 è divisibile per 2. Prova a pensarci, te lo lasciamo per esercizio. E riguardo alla formula della somma dei primi n numeri naturali, esistono altre dimostrazioni. Se vuoi vedere quella che utilizza il principio di induzione matematica, segui il link in descrizione. Concludiamo che S con N più 1 è uguale a N per N più 1 fratto 2, o equivalentemente S con N è uguale a N per N meno 1 fratto 2. Che bello! Ora sapremo sempre quante volte colpiremo i bicchieri, anche se fossimo 45 persone. Sì, basta fare 44 per 45 diviso 2, che è 990. Oppure con 100, 99 per 100 diviso 2, 4950.